Craccato, craccato! Ho il boxato! Ha recato di no! Mio, mio, mio, mio! Posso prendere l'idea! Si prende, si prende, si prende, si prende, si prende, si prende, si prende! Craccato! Non ha tantissime cure, credo! Devi spaccare questo! Hai anche L'ha atterrato, l'ha atterrato! Hai vinto.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 Guardate che high, super! Non hanno fatto questi! Madonna Ok, ha un... riftato! Dentro, dentro, venite! Buono, buono, buono, buono, buono. Hanno fatto cascare tutto. No. Ma è meglio così. Però. Eh ma c'è No, l'ag like non, non esiste, praticamente non esiste l'ag ragazzi. So. L'ag like non esiste, ce ne stanno 50 tutti insieme. Dobbiamo andare full ragazzi, che è un po' più freddo. Possiamo prendere quello lì, quel lì? Sì. sì. È leggermente più noi. Allora dobbiamo fare far Vai, vai, vai, vai andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. andiamo, andiamo. Uh, cioè, non l'han preso, l'hanno preso, preso. l'hanno preso, preso. Oh, bro, sei, full boxato da lui. Ci cioè, siete? Ma sì, oh, ci sono, sono in gabbia. Okay. Eh, io no. Full box Ah, no. Ma che cazzo! Sotto! Eh, bro, ci siete, non so cosa. Vedi qua faccio uno splash? Cacchio, cacchio! Ho il boxato! Di nuovo. Mio, mio, mio, mio! Madriza, brazo, madriza. Si rifiuta, si rifiuta, venite venite venite Quanti cazzo di danni abbiamo? Buono, oh, buonissimo ragazzi Io ho ancora 250 300 e una fiocina con 8 colpi, tre flocchi. Io cap 160k. Tre Mi serve un cap di, di mattone Tutto tra poco, eh. Kill, dobbiamo fare kill. Li hanno cracchiati questi qua che abbiamo giù. Un hype, il like è qui però, sono sulla porta. No, no, non si può, non si può ragazzi. Ma infatti sono caduti. Quella pecola! Possiamo prende. prendere live. Si prende, si prende, si, si prende, si prende, si prende, si prende, si prende! Bravo! Vai va, va dietro, vai dietro più o build meet! Buildati, buildate! Non ho più colpi! Tieni qua! Oh cacca! Devo, devo aspettare che vado avanti! Colpi, colpi, colpi mi serve! Dietro, dietro, ci hanno rampato! Wow. E prendi colpi Gudy! Eh, non so più dove Sono i lag, sono i lag, sono i lag! È sceso, è sceso, ma servono colpi ragazzi, ho 30 colpi Scendo io Collegati, collega, ti risali ho Io ho full di legno e 430 Mi sono collegato Occhio okay, ci rampano Da me ragazzi mi ho servono formato. colpi Posso, posto. Oh cazzo. Ci rampa. Craccato. Craccato, craccato. No. Sale, oddio, sale. Ci ho aperto sopra su oddio, perfetto. Salve, salve, salve. 15. Mamma che danno. Di, di, di, di. Oh, Ragazzi, dovete spammare. Bravo Sotto di te Morto un altro Morto un altro Ti ho due Non ho munizioni di assalto Potrei lo fare ragazzi Anch'io eh io ho Tieni Io la capo no butto Ma io lo follow e butto Ma io la capo e No no no dai, la lascia dai, la dai, lascia dai, dai, lascia K lascia lascia, lascia, lascia, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, 50 di vita ma uno è morto di safe Se non uccide Dudi hai vinto Eh dai, dai, Ma l'altro dov'è? Ah, ah, è troppo, non, ha, non ha tantissime cure credo Devi spaccare questo certo. Hai anche tre splend l'ha atterrato l'ha atterrato Hai vinto squad cioè, Hai vinto <tose> <You score. tose> Dio cane Sì Cazzo Signore, Bravi